Anche qua il peggiore errore che potete fare come istruttori è dire ai vostri allievi di colibare, di guardare la punta della freccia. La punta della freccia non va guardata nel modo più assoluto. la punta della freccia non va guardata mai in nessuna occasione in nessuna fase del tiro non va guardata la punta della freccia quindi è essenziale che voi nei vostri insegnamenti con l'arco nudo siate dici a questo, cioè non dovete, dovete insistere con i vostri allievi affinché non guardino la punta della freccia, ma guardino solo il centro del bersaglio. La freccia allora dove si posiziona? Beh, la freccia sarà stoccata sarà enormemente sfocata, ma voi dovrete sempre, dovrà essere percepita. Ricordatevi, e questo l'avete imparato, sono sicuro, che la mira accade. La mira si forma, si forma nella mente. Non è una cosa fisica, non può essere una cosa fisica, non possiamo considerare la mira un'attività fisica, è un'attività inconscia. La mira deve accadere. Dobbiamo la nostra strategia, la nostra strategia nella mira deve essere l'attivazione. Eh. Eh. No. Eh. No. No. No. No. No. Quindi, è estremamente importante che voi già da subito insistite perché tutta l'azione principale sia rivolta all'interno di noi nella nostra propria eccettività di queste famose sensazioni queste famose memorie muscolari sopravvalutate addirittura ma deve essere tutto dentro. adesso si usa dire il tiro istintivo tutte queste, tutte queste cose qua ma sono, non sono campatinari eh? non sono campatinari diciamo che l'arco nudo vincente l'arco nudo vincente è quello che utilizza la mia istintiva facilità perché sarà facilitata dal fatto di fare lo string e di avere la visione secondaria della freccia sempre nello stesso punto. Quindi utilizziamo lo stesso metodo che utilizzavano da centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di anni non saranno stati stupidi no? quelli che andavano a caccia non saranno stati stupidi io spezzo una lancia su questo ma noi andiamo oltre siamo ancora più bravi perché utilizziamo un metodo che ci permette di avere un riferimento sempre nello stesso posto ma è un riferimento che non deve essere considerato fisico ma molto cerebrale in modo da non innescare un'equalizzazione un di coltivazione, perché se io innesco con l'arco nudo un insieme freccia centro del bersaglio, sono destinato ad entrare in un loop di anticipazione e di stress. Allora, onde evitare già da subito questo, io non mi preoccupare minimamente di dove è posizionata la punta della freccia, almeno all'inizio, ma gradatamente vedrete con l'allenamento la punta della freccia si posizionerà a lato, sul basso, eh, se tiro con gli occhi aperti in visione fantasma, quindi vedrò con il mio occhio dominante il centro e la punta della freccia sfocata che ballerà. Intorno. vi accorgerete con l'allenamento che la freccia andrà nel 10 anche se la punta della freccia era diversa dal 10 precedente perché alle volte adesso per gli archi nudi è, è, è diverso ma da tutti gli archi ci accorgiamo ci accorgiamo di aver fatto 10 già quando parte la freccia perché eravamo certo magari il, il mirino non era proprio piantato di pissa, magari non ci ricordiamo neanche era. questo vale per gli olimpici per crudo, vi assicuro che funziona così tante volte si fanno dei dieci perfetti e se ci ripensiamo la freccia era da un'altra parte perché abbiamo privilegiato la nostra postura la nostra sensazione di allenamento la correzione che il nostro corpo e la nostra mente ha effettuato sui movimenti per l'arco nudo è quella di guardare sul bersaglio non guardare la punta del braccio. quindi cosa mi conviene fare? abbiamo visto siamo andati in ancoraggio siamo andati in ancoraggio allora come ci vado all'ancoraggio? ma intanto io dico andiamo su all'altezza degli occhi e poi andiamo in ancoraggio scendendo leggermente. Io, io, io utilizzo questa che ho visto che è la condizione è migliore, quindi parto, vado in alto, faccio e scendo giù in basso. Poi mentre sono in questa posizione attivo la mira durante il mantenimento dell'espansione. Però, che espansione? Di cosa? Di cosa? Eh, qua sta il, il proprio grandissimo. L'espansione deve essere solamente interna. Ancora meglio se questa espansione è solo nella vostra mente. È solo nella vostra mente. cosa vuol dire solo la nostra mente vuol dire siamo arrivati in questa posizione punta la punta io la punta quando vado in questa posizione la punta la metto nel centro e nel centro del bersaglio perché la metto nel centro del bersaglio perché dovrà ritornare lì indipendentemente cosa succederà dopo dovrà ritornare lì ovvio o nelle vicinanze o di cosa mi sono io ho inventato che strategia ho, ho adottato quindi io la fronte la metto, perché la metto esattamente nel centro del bersaglio prima di andare in ancoraggio? Perché la testa starà lì. Io ho solo un punto e da lì passano infinite rette. E allora dovrò, la mia diotra, è l'occhio ovviamente, la mia postura, e dovrò utilizzare questa strategia affinché la punta è nel centro del bersaglio. Benissimo. Ora mi distolgo completamente dalla punta, guardo solo il centro del bersaglio e la testa non la muoverò più. Va, la, la punta vedete si è spostata se uno mette la punta nel centro del bersaglio il centro del bersaglio quando lo vede no? dico nel centro del se tu lo compri metti... voglio, voglio tanto qua ah, il, no, il, il centro del bersaglio ti assicuro che già. il centro del bersaglio là la punta la metto nelle sue vicinanze diciamo che la metto lì dove c'è il centro del bersaglio dove dovrà colpire ok? in questa posizione poi vedete che la punta si abbasserà, vado in ancoraggio e poi durante il mantenimento la punta si posizionerà sempre nello stesso punto io devo fare in modo di partire in un modo tale che quando arrivo in ancoraggio la punta sarà sempre nello stesso punto sfocata, perché io sto guardando a fuoco solo il centro del bersaglio. quindi parto dal centro perché la testa non dovrò più muoverla vado al centro la, la freccia andrà in questa posizione finirò mantenimento vuol dire avere la sensazione dell'allineamento. quindi muscoli dorsali l'espansione importantissima non dovrà vedersi, non dovrà essere una cosa muscolare non devo vedere qualcosa che non dovrò vedere niente l'espansione dovrà essere solo cerebrale ne parliamo dopo quindi cosa, cosa mi fa mantenere mi fa fare questo movimento cos'è che mi fa fare questo movimento due cose una l'espansione l'espansione ma pensare solo all'espansione perché io sono già in spinta e trazione questo devo fare d'altro non devo più fare niente non, più. fisicamente non ho più niente da fare ma devo pensare un'espansione nell'arco nell olimpico abbiamo il clicker nel component abbiamo rilascio il sorpresa o oh, io mi devo inventare qualcosa eh? da mettere tra l'ancoraggio e rilascio e mi devo inventare questa espansione ricordatevi che nel clicker io sono già al massimo allungo quando aspetto il clicker l'uscita del clicker vi assicuro ve eh, cioè lo faccio dire anche la massimiliana non aumenta di niente l'allungo È solamente un rilascio al sorpresa non è altro che passare anziché dal sistema nervoso centrale rilassare le dita grazie al sistema nervoso periferico questo è l'utilizzo primario del ricamo no? secondario è la misura, la misura quindi io quando sono in questa posizione se voglio diventare di alto livello devo avere una strategia la mia ormai non detto, abbiamo detto che non è è già sono a fuoco col centro del bersaglio, la punta della freccia sfocata sta dove deve stare, mi assicuro che funziona così, sta dove deve stare, andrà dove deve andare. Ma la cosa più importante è che io a questo punto devo pensare a un'espansione interna, senza che sia fisica, lo so, è difficile, ma è difficile vincere eh? vince so console. È difficile fare le cose bene a questo punto. Questa espansione mi fa fare questo movimento.